Poi ho detto, dopo saltare i ponti, Tu devi andare giù con la tua squadra a Reggio e, ci incontri, e, e, e a Bucca del Signore per vedere, sentire la situazione che c'erò poi alle 8 arriverà la 26 brigata per l'entrata in città. Perciò io, il mio compito era far saltare i ponti per fermare i tedeschi. E secondo, il giorno del 24, partire e arrivare a, al, al buco del Signore abbiamo fatto stare ai e alla sera del, alle 5 ero al buco del Signore con tutta la mia squadra è stato anche, lasciato la montagna la famiglia che era molto brava piaggiavamo tutti perché ormai ci staccavamo infatti la brigata è arrivata alle 8 e alle 10 e siamo partiti e Luigi ha dato l'ordine al sottoscritto di partire in testa dalla brigata per poter guardare, andare molto lenti, che non ci siano magari in giro delle mine e delle trappole. Infatti siamo entrati pian piano e siamo arrivati in, a Porta San Pietro. Abbiamo attraversato la circovalazione, che c'era in corso una colonna alleata a piedi che passava, che masticavano, che lui li sapeva così era il cielo, eh? masticavano e se non, se non si sentivano a passare, perché avevano le scarpe col il cioè con la gomma, invece noi facciamo un casino tremendo e siamo entrati da San Pietro e avanti, e siamo arrivati fino in centro, poi abbiamo fatto delle postazioni, ricordo che sono andato a mangiare con la mia squadra e altri, lì eh, in piazza Prampolini andando verso il municipio a destra, lì c'era il ristorante, abbiamo mangiato lì, eravamo intossicati di formaggio, guarda che mangiavi per mesi formaggio e pane, e, e, e, formaggio, e, e, forma, e pane e burro. Ma io ero più fortunato perché ero sempre in giro, in particolare in collina, la bassa, e allora succedeva che noi mandavamo già nelle famiglie. Mm -hmm. E allora il, il trattamento era tutta una cosa diversa, in poche parole. Poi il mattino, durante la notte abbiamo fatto la postazione a San Pietro, eh, a Santo Stefano, e ha fatto la base lì nel corridoio di Pecorari, che costruiva le biciclette, le ho conoscevo, siamo andati lì. Poi il mattino dopo, ho detto, ragazzi, mi devo sentare, eh, un paio di ore che vado al comando, ho raccontato una balla. Voi lì, sono andato a un mio zio che era, abitava proprio poco distante, mi sono ho fatto dare una bicicletta e sono andato a casa. E, ma a casa, a Cella, lì dove abitavo io, alla via Emilia l'hanno saputo prima che c'era stata la, via, la liberazione. Mi sono arrivato a casa, che sarà stato, non so, le nove e mezzo, le dieci. Era poco che l'hanno saputo che c'era la liberazione. Vabbè? Io sono stato uno dei primi partigiani a farmi vivo, in maniera che tutti... È stato un disastro. Io, che sono molto emotivo, piangevo e non riuscivo a trattenermi al pianto. Mio padre ha lo stare, non è morto in montagna, le fate morire qui. Dopo sono andato i pozzoli, mi sono bagnato con dell'acqua fresca, dopo mi sono messo a posto e poi sono tornato a Reggio che c'era a Cella un, tutte le ragazze giovani in colonna a piedi che sono andate a Reggio per entrare in città. Poi man mano che arrivavano a Reggio, <coughs> perché ci cioè, passavano già le alleate, eccetera, a Reggio e tutti a piede Modellena, Cavazzoli via. Ha fatto una colonna che non finiva più. Poi sono arrivati a Santo Stefano, l'ordine era di non entrare in città perché c'erano i franchi tiratori che lì sparavano avanti e indietro, così insomma. Quando c'è stata poi la liberazione, i tedeschi alla, sulla via Emilia, i partigiani ci hanno fatto, spostato la segnaletica eh, anziché segnare Milano, li, li hanno fatti andare nella, alla bassa. Nella bassa si è trovati con tutti i ponti saltati e, è stato un casino per loro, finché ci sono arrivati, quando sono arrivati a Boretto, con fatica, lì hanno lasciato migliaia di carri armati, cavalli, un po' di tutto, insomma, un bottino enorme. I tedeschi nessuno è riuscito a passare, o pochi, il po'. Per me è stata la mia, la mia università, la resistenza, perché ho imparato che noi, io non mi sono mai trovato a disagio in tutta la vita mi sento, sono sempre sentito sicuro perciò ho fatto la cooperativa che erano tutti contrari consorzio, FederCoop, eccetera mi hanno riso in faccia ma dopo fare la cooperativa sono tutti in fallimento tu non hai neanche esperienza perciò anche se ci fossero le condizioni tu non sei all'altezza di andare a la cooperativa Mi ho detto, ma voi avete sbagliato tutto io sono stato nella resistenza e la resistenza ho imparato è stata la mia università abbiamo imparato cose che voi non immaginate neanche